Adesso siamo al passo 4 dell'energia fitta, cioè veramente il corso in se stesso. Allora, sarà importante non soltanto che vi faccia capire, consapevolizzare, studiare l'energia e farvi riconoscere, ma far fare degli esercizi di integrazione che faranno in modo che queste tre grandi aree, che sono cuore, testa e pancia, e corpo, si integrino fra di loro. Questo ci farà capire, ci farà soprattutto ascoltare qualcosa di diverso dentro di noi e ci farà da tramite per incominciare a uscire da questa zona, la famosa zona di comfort e ci darà la forza, l'energia e il coraggio per incominciare a ritrovare quello che noi siamo chi siamo, perché questo è il punto, Noi dobbiamo sentire veramente chi siamo, non dobbiamo interpretare un film che non è il nostro, non dobbiamo essere l'attore di un film che non è il nostro, ma dobbiamo trovare veramente il nostro film e dobbiamo essere attori di noi stessi, dobbiamo rappresentare noi stessi, quindi è la nostra missione, perché è la nostra missione è che ci dà la direzione, ok?